Ok, vediamo un po' cosa adoperiamo per questa messa. E intanto adopereremo il mio fido riser nero, eh, tirer a 0, quindi partenza tranquillamente tirer a 0, brace, io che adopero eh, 66 pollici di lunghezza totale e eh, 8,4. 8 pollici 50, altre cose da dire non ce ne ne abbiamo già parlato mille volte per quanto riguarda il bottone Center shot normale messo a punto poi più avanti con altri sistemi. Eh, come fretenti come allora i nuovissimi eh, flettenti eh, di Davide Vicini che sono con un profilo innovativo sono flettenti legno e carbonio veramente a quanto pare straordinari vedremo eh, la messa a punto vedremo anche come funzionano se, sono, se possono essere interessanti e interessanti eh, io li ho già provati ne sono molto soddisfatto Vedremo anche per quanto riguarda la messa a punto, il rumore e quant'altro, come eh, ottimizzare il tutto. E... Niente, ora monterò l'arco, eh, questo è il telaio per la prova della carta, proveremo come prima fase a ottimizzare il punto di incocco e ad ottimizzare eh, la freccia, quindi la freccia dovrà uscire perfettamente per proseguire nel nostro lavoro come saputo. Eh, utilizzeremo unicamente frecce spennate, Ut utilizzeremo unicamente frecce spennate perché non si deve raddrizzare neanche quando parte la frecce, io devo capire immediatamente secondo il mio modo di rilasciare, secondo il mio stile di tiro, il mio, il mio ancoraggio, secondo una, un sacco di fattori che sono personali, che non, non, non esistono non sono uguali a tutti, io dovrò verificare con le frecce spennate. Ovviamente il mio modo di tirare dovrà essere consolidato, la tecnica dovrà essere un tantino, un tantino affinata. Diciamo che eh, per ottenere questo, come ho sempre detto, eh, dovremmo essere in grado di tirare 6 frecce a 15 metri e la nostra rosata dovrà essere almeno di 20 cm diciamo almeno 5 frecce su 6 ne scartiamo una e le rimanenti 5 frecce dovranno essere eh, all'interno di un cerchio con un diametro di 20 cm perché questo se noi riusciamo a ottenere questo riusciamo ad avere 5 frecce con di un diametro di 20 cm a 15 metri eh, la nostra, non è che non possiamo fare messa a punto ce la dobbiamo dimenticare è che eh, la messa a punto ha prevede una tecnica abbastanza consolidata, se no i eh, risultati potrebbero essere contrastanti e potrebbero occurre. Invece se abbiamo una tecnica abbastanza consolidata nel nostro modo di tirare eh, tutto, avviene con più tutto avviene con più facilità e abbiamo anche dei risultati abbastanza, abbastanza attendibili. Mi raccomando, come dico sempre, la messa a punto si fa solo ed esclusivamente quando tiriamo bene, non quando tiriamo male e proviamo a mettere a punto. No, non funziona così. Quando stiamo tirando bene e siamo, abbiamo tirato un po', quindi i nostri muscoli sono ben riscaldati, allora possiamo metterci a, a far questo. Ora vediamo eh, la messa a punto con le frecce spettate